qui a casa di Silvia Ali Prandi ciao per questa cena sequenziale top allora ovviamente si parte dal melone a cuoricini poi là vedo una bella insalatona e addirittura l'insalata addirittura quella no, l'insalata russa no non è possibile dai l Insalata russa incredibile pomodoro con canale di cucunci qui vediamo i famosi gnocchetti quelli Molli non quelli schifosi duri. E qua non ci credo, grissini. Cosa sono questi? Il cracker. Sì, il cracker. Mm, questo non è un cracker, questo cos'è? Sono dei cracker a forma di triangolino, a forma di fiorellino, poi rotondi. Olive denocciolate. Qua ci sono. Questo, questo è il famoso è... olio denocciolato. Non de no, beh, questo non può essere pane carasau fruttariano. Pane carasau fruttariano ma non ci credo mi hai fatto anche una versione più, Guarda qua, che più scotta no non è possibile dai queste frutta cioè queste frutta. frutta hai fatto questa. anche la versione più scottata per, i, è, per gli onnariani per gli onnariani bruciata questa dai senti ma poi proseguendo qui abbiamo il famoso fornetto della Ferrari che ti ha dato proprio Enzo Ferrari in persona prima di abbandonare questo pianeta qui il Jack Fruit per dopo per fare Jack Fruit è maturo no, no è acerbo un po' Di spaghetto, un po' di melanzana top, la super melanzana top. Qua vediamo un platanone e ci stava cadendo la famosa papaya acerba con cui fare, eh, il, fare couscous. il couscous. Il couscous o il papà? Ma non ci credo, hai fatto l'insalata capricciosa. Cioè, hai fatto? No, no è impossibile. Non puoi aver fatto contemporaneamente l'insalata russa e contemporaneamente anche l'insalata capricciosa, no? Cioè, non è fruttariana questa, no? Certo l'avocado, qui cosa c'è, Fagiolini e anche il minestrone volendo, questo cos'è? vellutata di zucca, zucca mantovana, certo. ma siamo al top, la mantovana siamo al top, e questo? il sughetto con le melanzane, per. Eh, il la sugo alla norma, norma. si sì, tipo, questo vuoto, l'acqua, c'è anche l'acqua per gli gnocchi poi facciamo vedere una bella pappaia che è stata sono le mele la Luchese che sta diventando uh, maturo. Bene, possiamo, io reinquadrerei eh, l'ala maionese che hai fatto la maionese del fruttando, ma inquadrerei la capricciosa e reinquadrerei anche la famosa. Cioè, ricordiamoci che la grana di cucuconci fa il famoso, si simula il pomodoro con il con origano. Con origano. Sta avendo la collina in bocca, quindi mi sa che chiudo sta diretta e mi pappo, sta insalata. Rouge, vabbè però merita anche reinquadrare il pane Carasau di Silvia Aliprandi. E eh beh, eh beh, quando è che verranno le telecamere a casa tua? E non per intervistare il Trota Novi, ma per intervistare la Top Fruttariana, tra l'altro oggi Miss Super Fruttariana. Quando, quando volete? Direzza Paladin, vieni quando vuoi. Poi... A fare la cena? La cena, fare tutto. Facciamo una bella diretta televisiva. Bene, bene, dai, candidati grillini, candidati presidente, se ci sono simpatici potranno venire, no? Se no se ne stanno a casa. Dipende da cosa faranno. Dai, il Trota Novi lo Se facciamo... divulgano quel che Ah è sì, il Trota di Novi divulgare. lo facciamo venire, dai. Ciao Gianmarco. Ciao. Ciao.